In questo video andiamo a vedere quali sono gli attori e i ruoli fondamentali per fare la pubblicità su Facebook. Abbiamo visto la differenza tra profilo personale e pagina fan. Il profilo personale abbiamo detto che rappresenta una persona e quindi corrisponde alla nostra sfera privata. La pagina fan rappresenta un'azienda e ci rappresenta in tutte quelle che sono le nostre attività di business. Abbiamo poi l'account inserzionista, il terzo elemento fondamentale per fare pubblicità su Facebook, che io definisco come un po' il ruolo del profilo a livello pubblicitario. Ma andiamo ad analizzarli passo passo e capire qual è il legame tra questi tre elementi. Questo è il mio profilo personale, Laura Oleri, che identifica la mia persona. Questa è la pagina FAN che prenderemo in considerazione, la nostra pagina aziendale, quella di Kairos Comunicazione. Potete vedere che tanto nel mio profilo personale, qua la miniatura, sia nella pagina aziendale compare sempre questa miniatura. Questo perché appunto la, il profilo personale è l'elemento fondamentale per gestire ed amministrare una pagina FAN. Una pagina FAN infatti è una entità inanimata la pagina non esiste nessuno potrebbe pubblicare contenuti post se non all'interno della pagina se non esistesse appunto un profilo personale infatti se andiamo nella sezione impostazioni ruoli della pagina potrai vedere come in questa sezione puoi assegnare nella tua pagina fan differenti ruoli i ruoli disponibili sono indicati qua, qua poi ti dice digito nome e un indirizzo email ultimamente eh, l'inserimento dell'indirizzo email non sembra funzionale ma è necessario inserire il nome di una persona alla quale tu vuoi per esempio assegnare un ruolo in questo caso compaiono i nomi delle varie persone e tu potrai scegliere il ruolo da assegnare il ruolo diciamo um, più ampio all'interno di una pagina facebook è appunto il ruolo di amministratore infatti quando vai a selezionare la voce amministratore appare un avviso. Se aggiungi un nuovo amministratore alla tua pagina ricordati che avrà le stesse autorizzazioni che hai tu. Quindi significa che sarà una persona dotata di poteri tali da poter addirittura eliminare la pagina Facebook. Quindi abbiamo visto che è possibile assegnare all'interno della pagina differenti ruoli. I ruoli possono essere quelli di amministratore, di editor, di moderatore. Se poi ti interessa sapere le funzionalità basta che clicchi su ogni singola voce e qua sotto ti dice eh, le varie eh, funzioni, le varie autorizzazioni che sono connesse ad, un, ad ogni ruolo. Quindi ti dice che cosa può fare un editor, che cosa può fare un moderatore, che cosa può fare un inserzionista. Torniamo nella nostra pagina. Quindi abbiamo visto che la pagina per poter funzionare deve avere dei ruoli all'interno, cioè deve avere delle persone che la amministrano, se no una pagina non esisterebbe, non potrebbe compiere nessuna attività. Questi ruoli appartengono a dei profili. Quindi sono sempre dei profili personali che gestiscono una pagina fan attraverso differenti ruoli. La pagina fan è sempre generata e creata da un profilo, è un profilo personale ed è attraverso il tuo profilo personale che tu potrai andare in questa sezione e andare a creare una pagina. Una volta creata la pagina FAN, potrai assegnare alla tua pagina differenti ruoli, se non vuoi essere l'unico a gestirla. Se sei l'imprenditore, ti consiglio sempre di essere amministratore della tua pagina, perché è come dire che tu, imprenditore, non hai le chiavi dell'azienda. Ecco, quindi tu ricordati di essere sempre amministratore della tua pagina, eventualmente, se vorrai che altri gestiscano la pagina, ti aiutino magari nelle pubblicità, potrai assegnare ruoli anche ad altre persone. L'account inserzionista come entra all'interno di questo panorama? L'account inserzionista invece lo troviamo in questa sezione, non ti preoccupare se non sei mai entrato in questo pannello, ti spiegherò come arrivare, ti spiegherò come funzionano tutti i vari menu e tutte le varie voci. Anche in questa sezione, che chiameremo dietro le quinte di Facebook, vedi che qua cambia colore, abbiamo uno sfondo sui toni del grigio, anche qua vedi che appare la mia miniatura quindi la miniatura di Laura come appariva questa miniatura nella pagina personale eccola qua e come appariva nel profilo quindi l'account inserzionista che cos'è l'account inserzionista abbiamo detto che non è altro che un'entità strettamente legata al profilo personale ogni profilo personale una volta che viene generato ha in sé l'account inserzionista questo account inserzionista che è quello che ti permette sostanzialmente di creare le pubblicità su facebook di pagare le pubblicità abbiamo visto che la pagina fan è un'entità eh, a sé stante è un'entità non animata se non attraverso i profili, mentre invece per quanto riguarda l'account inserzionista, l'account inserzionista è strettamente legato al profilo e non potrebbe vivere senza il profilo personale. Come eh, viene generato questo account inserzionista che è già pronto, diciamo di default, Facebook stesso ti darà immediatamente la possibilità di crearlo quando andrai a fare la tua prima inserzione. A questo punto basta che tu vada o su questo tasto che troviamo qua, Gestione inserzioni, crea inserzioni e questa sarà la voce che tu troverai se non hai mai creato ancora una campagna pubblicitaria, cliccando su questo tasto oppure andando qua sulla barra laterale della sulla barra a sinistra gestione inserzioni accederai direttamente a questa interfaccia qua del quale parlavamo prima potrai impostare i dati relativi al tuo account inserzionista quindi che cosa possiamo dire in estrema sintesi che il profilo personale è il legame lo stretto legame il collettore che esiste tra la pagina fan e l'account in che modo il profilo personale è l'amministratore di una pagina abbiamo visto può avere ruoli diversi all'interno della pagina ma il profilo personale è anche l'elemento dal quale discende l'account inserzionista quindi diciamo che il profilo è l'attore fondamentale all'interno di Facebook. Ecco perché ti ho detto che deve essere un profilo reale, non può essere un profilo finto o inventato. Perché se viene bene il tuo profilo personale, se Facebook per una qualsiasi ragione ha il sospetto che non corrisponda ad un'identità reale, appunto perché gli hai dato un nome di fantasia, bloccherà questo profilo personale e ti impedirà di accedere tanto all'account inserzionista quanto di accedere alla tua pagina Facebook. Nel prossimo video vedremo poi come accedere al pannello di gestione delle inserzioni e compiere il primo passaggio che è appunto quello della impostazione dell'account inserzionista.